l'orario è, è un po' inconsueto, ma il giovedì i lavori parlamentari terminano prima, normalmente eh, il question time, cioè le interrogazioni, risposta immediata, <coughs> si tengono alle 15 in Senato, il 15 di giovedì, però questa settimana con diciamo, la... la eh, il decreto di che è diciamo, imbottigliato nelle commissioni riunite quinta e sesta e quindi l'aula che non, non ha lavoro e, e anche un po' con l'esigenza di scaglionare i rientri e di non stare tutti insieme perché la situazione dei contagi è, insomma, preoccupa, eh, si è deciso di fare il question timer alle 10 e mezzo noi abbiamo poi proseguito la discussione generale sul story fino Stori circa fino a Luna e, e adesso dopo un po' di lavoro di ufficio mi sposto verso altri luoghi dove possa studiare le carte, gli argomenti ai quali devo dedicarmi sono fondamentalmente tre gli emendamenti del decreto ristori, data di deposito in commissione lunedì perché è arrivato come emendamento del governo il decreto ristori 2 che quindi è stato inserito nel ristori 1. L'altro argomento è il progetto di abbattimento delle aliquote IVA che è un argomento studio interessante. Mi ha, mi ha riportato ai tempi della mia vita universitaria quando, quando c'era un interessante problema da studiare, questo è un problema che ha degli impatti anche pratici e quindi ancora più interessante. Un altro argomento al quale vorrei dedicarmi nel weekend è il tema degli aiuti di Stato che come avrete intuito, soprattutto se leggete la verità, eh, ci darà delle enormi soddisfazioni, nel senso ci darà la solita soddisfazione, quella di eh, poter dire che lo avevamo detto e in questo caso che cosa eh, stiamo dicendo? Stiamo dicendo che non sono stati negoziati in modo efficiente gli aiuti di Stato con la direzione della concorrenza. Cioè, voi sapete che siccome siamo in un mercato unico, cosa sulla quale si potrebbe aprire un lunghissimo dibattito sotto diversi profili, economico, storico, vabbè, eh, l'Unione Europea cerca di garantire parità di condizioni a tutti gli operatori su questi mercati, cioè cerca di, in teoria, evitare che i singoli stati nazionali facciano degli interventi di sostegno delle loro, delle loro, delle loro imprese, che siano industrie, che siano aziende di servizi, per esempio di servizi finanziari, per esempio banche, interventi distorsivi della concorrenza perché ci deve essere questa concorrenza che risolve tutto. Vabbè, voi già capite che naturalmente questa retorica della concorrenza è intrinsecamente contraddittoria, perché la concorrenza in natura non esiste, esattamente come in natura non esiste, ce lo siamo detto per altri versi, un'altra cosa che è l'economia di puro baratto di cui favoleggiano gli economisti. La concorrenza in natura non esiste come eh, forma di mercato così come la intendono gli economisti perché prevede una eh, sostanziale eh, polverizzazione, atomizzazione degli operatori sia dal lato della domanda che dal lato dell'offerta. Ora il mondo non funziona così. Il mondo ha naturalmente delle dinamiche di carattere eh, oligopolistico perché in molte eh, attività esistono delle barriere all'entrata non è pensabile una rete telefonica che abbia diciamo, due clienti e un'antenna no? mi sembra evidente così come non è pensabile peraltro una banca che abbia uno sportello e, anzi forse in quest'altro caso ci si potrebbe pensare poi magari ne parliamo e quindi naturalmente la retorica dell'assicurare la concorrenza e la parità di condizioni si scontra contro la retorica del però creare i campioni nazionali che sono delle aziende sufficientemente monopolistiche all'interno del loro paese da poter affrontare la concorrenza degli altri monopolisti degli altri paesi insomma non so se mi seguite può sembrare un discorso un pochino astratto e può sembrare, ed è un discorso effettivamente fumoso, ma non è un discorso che non ha rilevanza pratica perché in questa, in questa diciamo, ambiguità e in questa eh, come dire, contraddittorietà nel lessico e negli obiettivi eh, da raggiungere cioè vuoi la concorrenza che è fatta di tante piccole imprese che competono fra loro o vuoi il monopolio? ecco, in questa ambiguità si nasconde un ampio spazio per chi ha eh, diciamo, le mani in pasta eh, un ampio spazio per fare due pesi e due misure e quindi in effetti eh, nonostante eh, diciamo così, sia un dato di fatto non perché eh, lo dice Bagnaio, lo dicono gli economisti della Lega nonostante sia un dato di fatto che molte regole <coughs> economiche in ambito bancario, lo dicono quegli stessi che le hanno difese, per esempio adesso penso che il ministro Gualtieri se gli chiedi se è soddisfatto delle regole europee sugli NPL ti dirà di no, inutile dire che due anni fa le riteneva un grande successo, può sempre cavarsela Col dire che a lui l'ha rovinato la malattia, cioè il Covid, ma insomma è roba che ha fatto lui, adesso neanche lui la difende. Nonostante appunto le regole europee in ambito bancario siano così poco appropriate da non essere più difese neanche da quelli che le hanno, eh, che hanno contribuito ad elaborarle, che, che, le hanno, che le hanno difese come relatori in commissione al Parlamento europeo, che le hanno spinte come lobbisti. Di, eh, di, di, di altri paesi eh, qui in Italia come il PD. Eh, nonostante questo eh, è oggettivo che le, le, le, le, le, le peggiori catastrofi in ambito bancario sono state create non, alla, non dalla DG Econ, dal, dal, come, dalla Direzione Generale dell'Economia da, e dal Commissario dell'Economia, ma sono state causate dalla DG Comp, dalla direzione generale competition, concorrenza, cioè quindi dalla, dalla, dalla commissaria alla concorrenza, che fra l'altro in virtù di questa sua capacità di creare disastri è stata anche riconfermata, è una delle poche commissarie riconfermate, è esattamente la signora Festager. Um, sì, il bail-in, cioè... Eh, senza giocare troppo sulle parole, ma insomma il fatto che siano stati espropriati con conseguenze purtroppo tragiche sotto diversi profili i risparmiatori delle quattro banche a fine 2015 è diretta conseguenza di un intervento della signora Festager eh, nel 2013, due anni prima. Il suo intervento si chiama banking communication, quindi gli addetti ai lavori così sanno di che cosa sto parlando. Per i non addetti ai lavori basterà dire che era una lettera con la quale questa signora svegliandosi una mattina eh, aveva deciso che da lì in avanti non si sarebbero più potuti impiegare soldi pubblici per salvare banche e così ci ha impedito di utilizzare 4 miliardi di soldi privati per salvarne 4 da noi come sapete insomma sapete che su questo eh, il tribunale dell'Unione eh, Europea ha già dato torto alla, alla commissaria Festager però sai il fatto che ti venga data ragione tanti anni dopo su tutta una serie di questioni ad esse attinenti, insomma... Cioè nel frattempo i danni sono stati fatti, no? Cioè il problema, il problema che si vede molto evidente nel progetto politico europeo e che lo rende veramente una barbarie è che qui eh, quando si fanno dei danni nessuno paga cioè se l'austerità è stata sbagliata e quindi in quanto errata ha causato dei danni ma noi i danni a chi li andiamo a, a, a chiedere, a ripetere come direbbe un giurista eh, non, si, non si riesce a capire la, eh, la signora commissaria alla concorrenza nel frattempo ci sta dando grandi soddisfazioni per esempio abbiamo visto che in Italia il tetto ammissibile per somme considerate non distorsive della concorrenza, quindi lo Stato può dare fino a, quello che vi dico adesso, fino a 800.000 euro a, un, a una unità economica senza che questo venga considerato una distorsione della concorrenza, nella Danimarca che per pura coincidenza si trova ad essere la patria di questa signora questo tetto è di 8 milioni cioè 10 volte tanto ora voi direte ma non era l'Italia quello del familismo amorale quello della corruzione quello del non rispetto per le regole sì ehm, in effetti in Europa le regole le rispettano prima amico sveglia prima le adattano diciamo a se stessi e poi le rispettano <ride> delle regole diciamo così un pochino più generali ed astratte loro non possono effettivamente permetterselo. io che cosa vi devo dire eh, anche oggi adesso mi sto per lasciare quindi non entro, non entro nel discorsetto che ho fatto oggi ma che magari vi rifaccio un po più diffusamente magari, magari domani sera um. Io quello che veramente non capisco del, dei piddini fondamentalmente è come possano accettare questa situazione di persistente e pervasivo abuso di diritto cioè questo non stato di non diritto cioè non, non lo so è, prendere questo come per scontato una serie di pratiche che come dire in tutto il resto del mondo sembrerebbero assurde, non perché il resto del mondo non sia governato anch'esso dai rapporti di forza, ma perché i rapporti di forza nel resto del mondo sono vissuti e diciamo, agiti in un modo più dinamico. Qua invece sono cristallizzati in regole che quando fa comodo si applicano e quando fa scomodo si interpretano. E questo ovviamente rende, come dire, la normale dinamica dei, dei rapporti di forza dell'homo omini lupus ancora più tossica ed è qualcosa di totalmente strano alla, alla nostra civiltà giuridica questa è un'altra cosa che a me colpisce cioè io sono in un parlamento fatto tutto sommato di avvocati con un premier avvocaticchio eccetera eccetera e nessuno che si ponga una domanda sul, sul senso giuridico di, questo, di questa roba qui vabbè comunque vi dicevo che di quello che ho detto oggi in uh, aula di commissione ai miei onorevoli colleghi, vi parlo domani sera perché invece questa sera ci vediamo a Tg2 posta con la dottoressa Moreno, la conduttrice, il direttore San Giuliano e il direttore Napoletano che è il direttore del quotidiano del Sud per parlare delle cose che vi immaginate. Essendo un approfondimento che segue al telegiornale si parlerà della cronaca e si parlerà di politica allora ci vediamo ci vediamo più tardi ci vediamo più tardi e vi lascio al vostro pomeriggio di lavoro